verità che ci danno qua, eh, per dormire e per, per farlo, Sta Sta bene. Adesso un altro po' nevica, qua, qua sotto le tende non ci si posta. Prima è cominciato a cambiare, arrivano le piogge, come è stata questa nottata? Vorrei forse che oggi è piove, domani mattina ci troviamo a neve. Guardate, in questo momento stanno posizionando le passatoie di plastica proprio per evitare che i residenti del campo... Portino, fango eh, all'interno delle tende, questo per affrontare le piogge che stanno arrivando già da alcune ore qui ad Amatrice. Ha piovuto tutta la notte su Amatrice, c'è la minaccia di nuovi temporali. Cioè siamo attrezzati nel senso che eh, magari ha indumenti più pesanti, però io non credo che adesso se dovesse cominciare le grandi piogge e il freddo intenso... Non so come si potrà stare in tenda. Lampas, che ospita 166 persone, ha provveduto a potenziare i canali di scolo dell'acqua. Oggi si stanno mettendo le passatoie perché, per far sì che la gente non entri nelle tende con i piedi bagnati. Il maltempo però aumenta i disagi, specie per chi vive in tenda.